Allora, so che voi ora mi state vedendo in un modo un po' strano, tipo un po' così volante, no? Ma vi giuro, vi giuro su quel che volete, che io ho questo effetto qui, ho proprio questo effetto qua, Levitation, infatti oggi... Andremo a fare questa cosa qua, a giocare con levitation E sarà impossibile, letteralmente impossibile Noi cercheremo di provarci, ok? Cioè ci proveremo perlomeno Mi auguro che ci riusciremo, per l'amor del cielo E riusciremo anche a giocare forse in un modo decente Beh, me lo auguro, assolutamente sì Funziona, sto volando No, non dovrei volare, però aiuto Aiuto, è che mi ero messo troppo effetto Si era rotto male E no, sta pure arrivando la notte Oh porca puzzardina, come facciamo adesso? Devo muovermi assolutamente, se no Ok, prendo questo albero, bene ma sapete cosa? Ma se io mi faccio tipo una casa oh, Sarebbe bellissimo Dove vivo la notte Però attenzione perché qua potrei anche ben morire E no buona questa cosa No mi servono le torce Dobbiamo aspettare che finisca la notte qua Bene bene bene Non so se riuscite a vedere lì Ma lì in fondo c'è proprio la piramide Quindi io adesso devo far così Per raggiungere questa Piramide! Ok, molto bene. Ragazzi, sono troppo esperto. Se ne qua, volo proprio. Cioè, volo in un senso negativo, però. Adesso dobbiamo entrare nella piramide. Perché? Perché devo trovare assolutamente quella dannata uh, ossidiana. Perché dobbiamo andare nel nether. Nel nether, lì. Quando vai nel nether, sei in uno stato avanzato. Io ho già preso un po' di ferro. Infatti, ho tipo... Mi sono fatto appena il piccone in ferro e la spada in ferro. Così, almeno, ho tutto quanto. E ho anche altro ferro, tipo... Tutto sto coso e poi dopo tante cose Tante tante cose Però adesso cerchiamo di capire bene come andare avanti Perché se io vado io vi faccio vedere Peraltro adesso devo fare anche tipo delle torce ragazzi Perché se no non ci vedo davvero niente Cioè non solo io non ci vedo ma nemmeno voi Questo no buono affatto Però cosa devo fare guardate vedete È volo vedete che volo Oh porca puzzarda e se volo poi dopo Potrebbe succedere di tutto E di più Perché se succede di più piùzzo... Ma scusate ma dov'è dov sta Ah! Aha <ride> Avete capito bei puzzacchioni scurreggini Sto scherzando, cioè non, non stavo parlando con voi ovviamente, naturalmente. Eh. Ok, cerchiamo di chiudere sta roba perché guardate che è difficilissimo, eh. So che non sembra, ma è complicatissima. Ah! Ok, adesso dobbiamo andare però qua nella piramide. Spero per carità di trovare dell'ossidiana. Vogliamo questa dannata pressure per il prima che mi possa uccidere per sempre. E no, buono. Allora, vediamo un attimo cos'è che c'è qua sotto. Beh, dell'oro però a me non interessa l'oro. Beh, in realtà, guardate, si possono fare un po' di cose. In realtà loro per il Nether serve, perché se no ci uccidono. 3 di Ossidiana, bene. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, sto essendo molto fortunizio. Oh, uh, pensa un po'. 12, perfetto, molto buono. Adesso prendo tutte ste robe. E, bene, adesso vado, vado a fare il portale del Nether. Comunque, oh, qua ho trovato anche una mela d'oro, perché... Sì, buona me la do. Perché vuol capire, capisca, ma guardate qua, delle ossa. Non ci faccio niente con le ossa. Però adesso. Effetto! Vieni a me! Ok, perfetto, è venuto davvero a me. Oh, oh, oh. Bene, vediamo un attimo dove però possiamo fare questo portale del nether. Perché guardate che è un po' complicato, un po' complicaticcio, un po' complicatuccio, un po' complazzo. Perché io qua non ho molte possibilità di fare le robe. Cioè, vedete, io faccio un po' fatica. Guardate qui, Cioè porca puzzarda, non è che posso andare avanti. Però posso farlo qui davanti, il portale. Sapete cosa? Lo faccio qui davanti Ah, porca puzzarda Però io non ho le cose Non ho le cose <ride> Cioè nel senso, mi spiego meglio ragazzi Non ho tipo l'acciarino, come faccio ad accendere? Eh, non ci avete pensato Perché io ci ho pensato purtroppo Vabbè, sto scherzando, magari ci avete pensato anche voi, magari speriamo. Cioè, nel senso è complicato se non abbiamo. Come facciamo se non abbiamo l'acciarino? Porca puzzarda! Adesso qua va, va a finire male. Cioè, nel senso male, male, male. Oh male! Ok, le ultime due. Perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere effettivamente una, un po' di flint. Perché a meno che io non ce l'abbia qua nell'inventario, che non ho, dobbiamo fare l'accendino. Perché se no, non posso fare questa cosa. Quindi, dove prendo della ghiaia? Perché voi sapete bene che eh, l'accendino si fa con la ghiaia. Se no, eh, non si fa, non si fa. Quindi, facciamo così. Prendo un po' di, mh, un po di latte. Vado e cerco della ghiaia. Perché così, mh, guardate che comunque l'effetto del latte dura poco. Cioè, nel senso, poi subito dopo ve vengo ucciso dal latte. Qua c'è un deserto perfetto, perfetto, perfettissimamente buono. Adesso, cosa devo prendere? De devo cercare un po' di... Come cazzo di ghiaia, sì giusto, non mi ricordavo, scusate. Magari qua... Eh, degli smeraldi buoni. Buoni gli smeraldi, molto buoni. Invece qua cos'è che c'è? Mm, no, niente, ma non c'è assolutamente niente. Allora da questa parte cos'è che ci può essere? Speriamo troviamo qualcosa di importante. Poi magari troviamo anche dei diamanti. E siamo anche più protetti con i diamanti, voi sapete, nel, nel, nel coso qua. Dai, non mi interessano Ste robe. Sto cercando un, una cosa importante io. Ma non voglio le mele, anche se le accetto volentieri. Anche perché ho pure del loro. Quindi mi posso fare anche delle mele d'oro, volendo, ragazzi. È importante Guardate che le mele d'oro sono buonissime. Perché se tu le fai poi dopo... Hai la protezione a vita praticamente Però non mi servono ste robe Ho detto che voglio Io vorrei Per favore eh, de Della Flint Di solito si trova sempre stupidi ignoranti, però il letto casomai lo prendo così dormo nel nether ed esplodo ok ho trovato la flint, la flint, sì, sì, sì, buona, buona, buona, buona, allora praticamente adesso io ho paurissima che però mi arrivi l'effetto, no, no, no, no, ti prego, ti prego no, no, no, è arrivato l'effetto, cosa faccio ragazzi, allora la, la piramide è lì, però ho un'idea, praticamente posso prendere il milk bucket coso qua come vedete, praticamente questo è il secchio di latte, lo possiamo prendere, bere e praticamente poi dopo possiamo scendere con la water bucket, praticamente con il secchio di acqua e dobbiamo atterrare, dobbiamo mettercelo sotto i Guardate che difficilissima sta roba Siete pronti? Io no Però dai proviamoci Allora ce, ce la possiamo fare Nel caso moriamo uh, niente oh! <ride> Mamma mia che pro Mamma mia che pro ragazzi Che pro Che proagine Porca puzzardona Cioè da quando non sentivo questa parola Che proagine da da Dal 1900 e passa Comunque Adesso prendo sta... <ride> La crafting table Mi faccio La flint and steel Ok, molto bene. O oh, per meglio dire... Buon appetito! Scusa, chiedo scusa completamente se, se vi ho offeso se siete americani vi ho offeso No, cosa sto facendo? Sono deficiente Sono deficiente un pochino, però Possiamo entrare nel nether, entriamo nel nether E vediamo cosa troviamo Allora, io sono entrato direttamente sotto un albero Allora, so che non vedete niente, abbiate pazienza Però adesso vedrete Ok, come vedete il portale del nether è lì Allora, noi qua possiamo avere un po' di difficoltà In questo nether Anche perché cosa si può fare nel nether? Si può andare a, a, a, ad una, tipo Avete presente quelle strutture del nether de, de, del, tipo dei, dei tizi, come si chiamano? Le, le, no, le magioni, le, eh, avete capito? No, le strutture del nether, quelle la belle che non mi ricordo mai come si chiamano, perché figuriamoci se mi ricordo qualcosa, però sapete cosa sto pensando io ora? Che non posso fare il trick con l'acqua io, qua. Nel nether, quindi vabbè però comunque qua c'è un po' di, di, di, di alberi, allora io comunque non posso più, cioè nel senso dopo questi secchietti da, di, di latte che bevo, un po' di lattuccio, non posso più bere altro latte, anche perché per favore non pensiamo cose brutte, perché io capisco che possa essere naturale e immediato pensare qualcosa di brutto, però... E capi capisco anche se magari voi lo pensate, però, um, no, cioè, magari anche no, grazie, cioè, nel senso che, che però, insomma, no. Allora, però, cosa posso fare? Mi posso fare degli stivalini, anzi, sapete cosa? Mi faccio un casco, perché faccio, così mi proteggo dai tizi là, invece, mi faccio un po' di armaturina di ferro, così sono molto più protetto, pantaloni e stivaletti molto buoni, tutte le robe qua molto buone, vi... vi Ovviamente, vi dico sempre di andare nel Nether protetti. Sempre la protezione prima di tutto. Eh. Se no, poi dopo va a finire che facciamo cose. Creiamo vite. In ehm. Sto scherzando. Chiaramente, mi dissocio da ciò. Ah! Per l'appunto vedete cosa fa Cioè la protezione invece quello è Avete capito? E abbiamo capito tutti Bene sì perfetto L'importante è questo Capire prima di parlare Pss, Che caspita sto dicendo Però adesso posso andare A, a Ad andare via Vero? Perché no, no, non è che mi uccidi Tu non è che mi uccidi teso Ok perfetto Non mi uccide Non mi uccide sto teso Tesolino Allora Cosa, <ride> cosa faccio praticamente Vado da questa parte E devo trovare un caspito di robo Quindi ci sentiamo dopo Ok, eccolo qua. Allora, se io entro qua dentro posso dire che potrei essere morto per sempre. E capisco anche se magari voi lo pensiate pure voi, perché, cioè, nel senso è normale. Dopotutto, io non è che sono un pro player di Minecraft, però adesso posso. Posso provare a fare come tipo i pro player su Twitch. Allora. No, via. Allora, dobbiamo sconcentrarci. Perché tipo i pro player su Twitch cosa fanno? Si concentrano praticamente. Allora, fanno così, pam, pam, pam. Adesso io muoio male praticamente. Perché... No, eccoci. Ho perso la spada. Ma si può mai essere così de... Così deficienti. Allora, ciao. Ciao. Sei caduto, sei stupido. Molto bene. Adesso faccio così, pam, pam, pam, pam. Mamma mia, proprio... Via. Non sono come i pro player di... Assolutamente non sono come i player. Allora, quelli là io non so come fanno Però sono molto bravi, quelli là, poveri No, sono bravi, sono bravi. Non ho niente contro i player di Twitch, assolutamente Di, di Vabbè, intanto, ma scusate, ma si può C'è nel senso, io ho questo dubbio Io sto sempre sentendo che quella parola lì Non si può dire, ma secondo me si può dire Con Quindi venite sul canale viola Io ho paura lo chiamo Canale Viola, avete capito di cosa si tratta? Venite sul Canale Viola, il 9 inizieremo, ok, il 9, dalle 15 alle 17, venite, vi aspetto lì, ok, vi aspetto, quindi venite assolutamente, non potete... Cioè, nel senso, è bellissimo, vivremo delle cose veramente straordinarie, però comunque, si può dire, mi, è, mi auguro si possa dire, perché... Se no, opa, cioè, ma si può dire sta roba, perché cioè, veramente, ma si può, cioè, scrivetemi secondo voi nei commenti se si può dire, perché tutti dicono che non si può dire, ma secondo me, non lo so, cioè, mi sembrerebbe strano che YouTube dicesse no, non puoi dire, cioè, ok, che, che concorrenza, però comunque sarebbe, non so, non sarebbe un po' illegale, boh, non lo so, non, non sono bravo con ste robe, quindi non ne ho la più pallida idea, sinceramente. No! No, no, no, no, no, non sono un pro player. Non sono un pro player. Non so se muoio qua. No, se muoio qua. No, non mi dire. No, da. non sono un pro player di Minecraft affatto. Mi spiace. Eh, sono morto bruciato. Bene, io direi che. Spero che questo video vi sia piaciuto. Me lo auguro. Seguitemi su Twitch. Noi ci vediamo nel prossimo video. Il Twitch lo trovate in descrizione. Oppure nei commenti. Se mi ricordo di metterlo. Ciao ciao.